In questo video voglio provare a parlare della motivazione, del come si fa a motivarsi, come si fa a rimanere motivati per il tempo che si desidera. Ed è un argomento complicato da discutere, perché prima di tutto è difficile definire e spiegare in modo chiaro cosa si intenda per motivazione. Infatti la motivazione è un concetto che non è molto chiaro. Ci sono un sacco di teorie al riguardo e la maggior parte delle teorie sulla motivazione non sono esaustive spesso e volentieri le, quando si parla anche si cerca anche su internet eh, delle strategie per motivarsi non si fa altro che trovare tutta una serie di tecniche comportamentali che ci dicono di farci degli elenchi di ripeterci delle parole di eh, eh, addestrarci in qualche modo a fare le cose senza pensare che è un qualcosa che ha un suo senso una sua efficacia ma Tendenzialmente quello non è motivarsi, quello è tentare di fare le cose nonostante se stessi. È un tentativo di non partecipare attivamente con tutti i problemi che si porterebbe se si partecipasse. È un approccio che di sottofondo sottende che non ci stanno spiegando cos'è la motivazione. Quindi è un approccio che alimenta la confusione su questo tema, mentre invece sarebbe importante cercare di capire meglio cos'è la motivazione. Questa cosa non ce la dicono in tanti perché anche nei libri di storia dove ci dicono chi ha fatto cosa e come l'ha fatto, però non ci dicono il motivo per cui l'hanno fatto, cioè magari sinteticamente ci dicono in una frase che Cristoforo Colombo si è messo ad attraversare l'oceano perché voleva tracciare una rotta più breve per arrivare alle Indie, ci dice sta roba qua. Però questo non spiega il perché uno dedichi un pezzo della sua vita a tentare di fare un'impresa folle come buttarsi nell'oceano a cercare di circunnavigare il mondo. È un qualcosa che non spiega assolutamente il senso e l'importanza e la durata del mantenere l'attenzione su quell'argomento. Perché magari un'idea simile ci potevano aver avuta altre 10 persone, 100 persone prima di lui. Ma quello poi è la persona che si è impegnata e si è trovata nella situazione che gli ha permesso di realizzare quell'obiettivo. La motivazione è un processo complesso ed è un processo emotivo. È un processo che riguarda i pensieri e le emozioni e il modo in cui questi si relazionano tra di loro nel concentrarsi, nel focalizzarsi in una direzione, costruendo tutto un set di di pensieri di ragionamenti di valori che fanno sì che si riesca a rimanere focalizzati in quella direzione e questo può essere fatto tra l'altro in modo salutare o non salutare poi adesso vediamo un attimo quali sono tutte le modalità alcune modalità perlomeno disturbate di costruire la propria motivazione e per disturbate intendo non salutari, e infatti perché la motivazione è un processo emotivo cioè quando le, si parla di emozioni si parla del fatto che le emozioni sono dei processi conseguenti quello che pensiamo, sia che sia volontario o involontario, che va a riempire la nostra mente e che va a influenzare il modo che funziona la nostra mente. Di conseguenza se mentre sono focalizzato su qualcosa, sono concentrato, sto provando a impegnarmi su un argomento, poi emotivamente sono disturbato da altre emozioni, da altri pensieri, finisce che non riesca a essere concentrato, non riesca a rimanere motivato a quell'obiettivo. Perché io riesca a essere motivato, serve che i miei pensieri le mie emozioni costruiscano tutto un set focalizzato o coerentemente costruito intorno a quell'argomento e che questo io sia qualcosa in cui riesca a partecipare, riesca a essere presente e riesca a farlo funzionare per tutto il tempo per cui te ritengo che serva. Questa cosa quindi è totalmente in contrapposizione con l'idea del riuscire a fare una cosa nonostante me stesso, fare quell'elenco di cose che mi sono segnato anche se in realtà non ne voglia. È una cosa che sì, nel breve termine, magari mi riesce a far fare quella cosa, però non mi spiega come mai è importante nella mia vita che io quella cosa ce la metta. Mentre invece è fondamentale, perché si parli di sana motivazione, è fondamentale che il mio modo di motivarmi sia un qualcosa a cui riesco a partecipare attivamente che riesca a rinnovare tutte le volte che serve. Non si parla solo di mantenere la motivazione nel tempo, ma di ricostruirla e rigenerarla tutte le volte che viene per un motivo o per l'altro smantellata. In questo senso, quindi, non riconoscere che la motivazione sia un processo emotivo crea un enorme ostacolo nel poi risolvere tutti i problemi che riguardano il non essere sufficientemente motivati. Perché se io non riconosco che dietro la motivazione ci siano delle emozioni, dei processi emotivi, finisco per non capire il modo in cui le emozioni... Possono interferire con il mio essere motivato cioè per esempio eh, lo studente che in biblioteca si addormenta davanti al libro eh, tendenzialmente eh, ha difficoltà a capire che quella stanchezza spesso e volentieri è una conseguenza di un moto di tristezza dato dalla sua idea assolutamente comprensibile a volte di voler essere altrove e non lì davanti al fatto di starsi perdendo delle cose al fatto di star eh, lasciando andare dei momenti della sua vita dedicandosi a qualcosa che invece per lui in quel momento della sua vita forse non è importante in quel momento spesso e volentieri tanti studenti scambiano la tristezza con stanchezza e se penso che sia stanchezza allora mi devo fare solo un pisolino e poi rimettermici mentre invece dormo e poi, poi è passata la giornata un po' comunque non ho studiato, un po' domani sarò stanco uguale perché non era stanchezza fisica, era tristezza è una cosa il fatto di sentirsi tristi sentirsi annoiati è una cosa succede spesso agli studenti alle persone che provano questa esperienza eh, formativa importante dello studiare per anni degli argomenti senza sentirsi poi coinvolti da tutti questi e appunto per questo sentire che si tratta eventualmente di un'emozione a volte è la chiave di volta per poter lavorare su quei pensieri su quelle mancanze su quelle sensazioni si tratta di tristezza o di altro secondo quello è solo un esempio ma per lavorarci in modo tale da costruire un modo motivante e motivato mm. di approcciare a quell'argomento sentendosi partecipi e determinati nel portarlo avanti e non sentendo di starsi facendo una violenza. Questo aspetto è centrale qualunque sia l'argomento su cui vogliamo motivarci. riconoscere le proprie emozioni perché se non le riconosciamo finiamo per subirle e non c'è un'emozione che sia più giusta delle altre non è che eh, la felicità spesso e volentieri è un'emozione importante nel riuscire a focalizzare un obiettivo che io desidero riuscire a visualizzarlo e quindi avere l'idea che se faccio questo sacrificio allora potrò riuscire ad arrivare forse vicino a quella cosa che desidero e che mi rende felice sol soltanto a pensarla ci sta però allo stesso tempo non è detto che la felicità sia l'unica cosa da ancorare ai propri obiettivi. A volte la tristezza stessa di cui parlavo un attimo fa può essere un'emozione utile a motivarsi nell'idea del finalmente uscire da quelle mancanze che invece riuscirò a colmare grazie all'impegno che metterò nel lavoro, in quel progetto, su quell'argomento, su quello sport, eccetera, eccetera. È un... Non c'è un'emozione giusta per motivarsi. C'è però un'emozione trasversale alle altre che tende ad avere un ruolo importante in tutti i processi motivazionali e cioè la rabbia la rabbia è un'emozione centrale nel riuscire a motivarsi qualunque cosa si tratti perché la rabbia è un'emozione che verte nei suoi processi di pensiero intorno all'idea del cambiamento intorno all'idea del mutare e questo aspetto legato quindi al riuscire ad arrabbiarsi per ottenere un risultato è un aspetto fondamentale nel metterci come si dice a volte no un po di grinta un po di passione nell'argomento su cui siamo così facilmente spontaneamente motivati Il fatto è che quando succede in maniera spontanea quasi non capiamo come mai questo stia accadendo motivarsi capire la motivazione significa riuscire a avere un, un ruolo volontario e partecipare in maniera volontaria al innescare un certo grado di rabbia verso un argomento su cui desideriamo motivarci e impegnarci. E questa cosa è qualcosa che è fondamentale saperla fare, distinguendo anche due questioni importanti. Cioè, un conto è la rabbia rivolta a verso l'esterno, verso il mondo, verso quello che ci circonda, verso quello che vogliamo cambiare intorno a noi che è un pezzo importante no? se non, se non vediamo fuori, fuori dal nostro mondo, eh, dalla nostra realtà, un qualcosa che vorremmo cambiare tendenzialmente non siamo più di tanto propositivi verso una direzione cioè se stiamo già così comodi rimaniamo dove stiamo ma quello poi è qualcosa su cui a volte può essere sufficiente per motivarsi e quindi andare lì a cambiare la cosa altre volte per ottenere questo risultato serve costruire una competenza che, o una situazione o un progetto o una stabilità eh, che mi permetta poi di ottenere quel cambiamento all'esterno quindi a volte la rabbia è un qualcosa che è utile che si rivolta verso l'esterno e che sia ragionata verso l'esterno verso quello che voglio cambiare fuori altre volte la rabbia è qualcosa che viene rivolta verso l'interno, verso quello che voglio cambiare di me stesso, delle mie competenze, delle mie abilità che voglio sviluppare, che voglio modificare. E in entrambi i casi quindi si parla del ragionare su argomenti che sottendono e sottolineano in maniera delicata una certa rabbia e mi raccomando sottolineo il, in maniera delicata una certa rabbia perché la rabbia è un'emozione spesso e volentieri fraintesa è un'emozione che spesso e volentieri viene confusa con eh, un moto aggressivo, un moto violento come un fare del male a qualcuno eh, questa è una cosa che può a volte succedere quando le persone arrabbiate poi tendono ad avere comportamenti aggressivi, e violenti eh, in maniera verbale, fisica o d'altro ma quello non è il senso della rabbia la rabbia non è un'emozione improntata sulla violenza la rabbia è un'emozione improntata sull'intervenire sulla partecipare per modificare poi che questo spesso e volentieri possa finire per essere un motivo per dare adito a un agito violento, questo è un altro discorso, ma la rabbia non è quello, anzi, quello è un qualcosa che infatti se agito in maniera eccessiva può dare adito a tutta una serie di modalità non sane, prima dicevo patologiche, disturbate di eh, motivarsi, che appunto possono dare adito a dei processi distruttivi verso gli altri verso se stessi l'idea che Vorrei trovare lavoro, vorrei essere motivato a trovare lavoro, ma non riesco, mi arrabbio con il mondo perché il mondo non mi dà un lavoro. Questo potrebbe essere un buon motivo per costruire un modo sano e salutare, di andare a interagire con il mondo nel cercare un lavoro, nell'andare a lavorare sulle mie competenze, sulle mie abilità, sulle mie risorse per cercare di costruire una, una, una professionalità il più adatto possibile per entrare nel mondo del lavoro, o può diventare un modo invece quando la rabbia non è vissuta in maniera sana ma viene fraintesa come una violenza, un modo patologico di addossare al mondo la responsabilità del fatto di non starmi aiutando. È colpa della crisi globale, è colpa degli altri, eh, è colpa degli stranieri che vengono a rubarmi il lavoro, è colpa eh, di, di una realtà che mi rende vittima, e sono un vittimista, Uh, divento vittimista rispetto a, a quello che accade, uh, è un uh, qualcosa legato a dei complotti di poteri forti che mi fanno questa violenza contro di me, diventa un ragionamento che poi diventa sempre meno pratico quando diventa così frainteso, come la rabbia verso se stessi quando diventa violenta finisce per essere anche lì un qualcosa di problematico cioè non si, non si va più nel voglio dedicarmi al migliorare questo aspetto di me stesso impegnandomi su questa mia risorsa che ho difficoltà a coltivare e provo a lavorarci finché non migliora ma diventa un questo aspetto di me deve cambiare, se non cambia significa che sono sbagliato, che valgo poco, che faccio schifo, inizia a diventare un modo di discriminare se stesso, di negare il proprio diritto a esistere, di farsi violenza, a volte di punirsi per il fatto di eh, essersi distratti nel fare altro, di negarsi dei piaceri, diventa una modalità violenta e disturbata appunto di avere un rapporto con se stesso e appunto per questo la rabbia deve essere invece, perché sia efficace all'interno della motivazione, un processo delicato di equilibrio, di dialogo con se stesso, per andare a costruire un cambiamento con un assetto di ragionamento ed emotivo che sia focalizzato in una direzione. È una cosa ben diversa dal andare a eh, ripetersi un elenco di parole o andare semplicemente a fare delle cose che mi sono già programmato di fare. E In questo eh, è utile che per motivarsi in maniera sana, per evitare di andare incontro a questi fraintendimenti, a questi errori, è importante che il contatto che c'è con i propri obiettivi sia un contatto fatto in maniera volontaria e ragionata. Cioè è importante che prima di dirmi come motivo a fare qualcosa, io mi prenda un attimo di tempo per capire come mai voglio motivarmi su quell'obiettivo. Cioè se si tratta per esempio del volermi motivare a un miglior aspetto fisico, che mi sembra un ottimo obiettivo, eh, è importante che però io ragioni sul senso di questa, del, del, della forma fisica del, del, dell'estetica all'interno del mio percorso di vita. Perché se non capisco questo, se non capisco che senso ha, come mai voglio impegnare in quella direzione, quali sono i vantaggi che potrebbe darmi un'estetica migliore, eh, quali sono eh, gli aspetti su cui voglio impegna impegnarmi, le mie difficoltà, i sacrifici che dovrò andare incontro e se non riesco a mettere tutto questo in una scala di priorità a salutare, c'è il rischio... Che invece io finisca per proiettare all'interno della mia motivazione delle idee estremiste eh, basate in parte anche sull'intensità della sofferenza che ho provato magari nel favorire questo obiettivo cioè magari io volevo diventare un po più bello perché ho sofferto per la discriminazione dell'essere trattato da brutto e finisco per sentire questa urgenza di star meglio nel rapporto con gli altri, di sentirmi meglio, partendo dall'idea che quando prima invece soffrivo, avevo di soffrire tremendamente per l'ostracializzazione e la discriminazione che gli altri davano ai miei confronti. Di conseguenza c'è il rischio che poi io passi a delle strategie drastiche per allenarmi, dimagrirmi, vestirmi in un certo modo, atteggiarmi in una certa maniera, e che questo possa poi costruire un'idea di me stesso che poi magari riesca a piacermi di più ma che poi possa contenere allo stesso modo ancora una discriminazione verso chi ritengo meno esteticamente piacevole o che possa mantenere una critica severa verso quelli che sono i difetti che sento ancora di mantenere o che possa portare a una serie di condotte troppo estreme per essere sostenute nel tempo con disturbi alimentari con eccessi con uh, momenti di violenza verso il proprio corpo tutto un qualcosa che il problema di questo è che prima di tutto è doloroso e sofferente e secondo luogo tendenzialmente sono tutte strategie che a lungo termine non funzionano. Cioè tutte le strategie basate su una motivazione meccanica, impersonale, basate solo sul comportamento basate su delle filosofie estremizzanti, non delicate nel modo di coltivare la rabbia in maniera salutare finiscono tendenzialmente per avere vita breve. Come il professionista che per diventare il migliore del suo settore, il miglior medico del mondo, eh, fa dei sacrifici incredibili nello studiare, nel prepararsi e nel diventare e nello sviluppare le competenze che desidera avere, finendo però per, magari, per esempio motivarsi in questa direzione, sacrificando tutto il resto, sacrificando i rapporti privati, sacrificando il resto e iniziando a costruire magari un'idea di se stesso in quanto più valido, più sensato, di maggior valore in base a quanto riesce ad assimilare competenze, giustificando sulla base di questo magari i sacrifici fatti e di conseguenza finendo per diventare magari un ottimo professionista, ma umanamente problematico, eh, probabilmente inadatto a vivere una relazione di coppia salutare, e finendo per disprezzare tutti quelli che non hanno la formazione come la mia di conseguenza finisco per magari andare incontro a separazioni, vite di coppie problematiche, eh, spese conseguenti, eh, drammi familiari, drammi personali, eh, abuso di sostanze eh, e tutto uno stile di vita che poi ok fa sì che io sia un buon professionista ma magari la mia carriera non la porto neanche fino in fondo perché, adesso ho fatto l'esempio medicina, poteva essere qualunque cosa, ma perché eh, mi fermo a metà strada per inconvenienti della vita privata. Cioè è importante che la motivazione sia un processo emotivo che, su cui si va a lavorare in maniera delicata e mirata, cercando di costruire non il massimo della motivazione possibile, ma la giusta intensità di motivazione ragionevolmente sensata e applicabile all'interno di un bilanciamento di vita complesso e ampio che considera più cose, in cui ci sono tante priorità e in cui quella su cui dobbiamo impegnarci è importante che magari diventi una delle principali, ma difficilmente può essere l'unica e difficilmente è sano che vada ad annullare tutto il resto. È importante che la motivazione sia inserita in maniera coerente e delicato all'interno di un processo più ampio e che sia portata avanti nel rispetto di quelli che sono i propri pensieri e le proprie idee, così che conoscere la propria storia, conoscere la propria emotività, sia un, qualcosa, è un processo che, noi, che, che, che faccia sì che la motivazione possa essere rinnovata tutte le volte che serve all'interno di quello che è l'obiettivo che ci si è dati. Quindi in questo senso per fare questo, per riuscire a coltivare una buona motivazione, serve riuscire a costruire, a coltivare una buona competenza emotiva, riuscendo a conoscere se stessi, conoscere la propria storia, conoscere i propri processi interiori e riuscendo a maneggiarli in maniera volontaria e partecipata per cercare di costruire la motivazione che si desidera cercando di venire a patti e a compromessi con se stessi ma anche a volte partecipando in maniera più intensa e più diretta ma senza mai cedere a una violenza verso se stessi cercando di coltivare un modo di pensare che sia sempre moderato e funzionale in modo tale che dentro al proprio percorso di vita quella motivazione possa essere costruita entro i limiti delle proprie possibilità, facendo in modo che poi le proprie possibilità però siano viste in maniera obiettiva, ragionevole nel confronto con gli altri e senza fidarsi degli altri che ci dicono che non lo possiamo fare e senza fidarci di noi stessi che diciamo che possiamo fare qualunque cosa c'è un punto di incontro ragionevole che poi si scontra anche con una questione di opportunità e di fortuna di quello che capita nella vita, ma se la motivazione è giusta, se la motivazione è funzionale, se è salda, tendenzialmente per la maggior parte degli obiettivi realistici e ragionevoli che possiamo darci nella vita, la maggior parte delle cose possono essere alla nostra portata, sia se noi ci impegniamo per tutto il tempo che serve, sia se gli eventi un po' ci sorridono e... Eh, riusciamo a, a vivere nel frattempo positivamente piacevolmente e con soddisfazione mentre sia sia raggiungendo l'obiettivo sia mentre realizziamo quell'obiettivo perché anche investire su una, con un obiettivo una motivazione per eh, 40 anni eh, per poi Forse godersi gli anni successivi rimanenti in quella direzione è qualcosa che può avere un senso fino a un certo punto. Serve sempre bilanciare le cose e non dimenticarsi di comunque continuare a vivere mentre si fa un investimento per il proprio futuro. In tutto questo quindi la competenza emotiva probabilmente è al centro assolutamente di questo processo e spero che in questo video sia io sia riuscito a spiegare almeno levemente meglio di quanto si sapesse prima di vedere questo che cosa in che cosa consiste la motivazione come funziona e come funziona tutto quello che succede all'interno della nostra mente il modo in cui noi possiamo dialogare con la nostra mente che è uno degli aspetti fondamentali per la competenza emotiva e per il benessere emotivo